sul nostro canale questo è il nostro primo video per quest'anno e io vi auguro tutto il meglio per il 2023. Hello everyone welcome back to our channel this is our first video for this year and I wish you all the best for this 2023. Nel video di oggi parleremo dei verbi riflessivi Vediamo che cosa sono i verbi riflessivi, come si usano e vedremo un loro uso in contesto. In today's video we will talk about reflexive verbs. We will see what are reflexive verbs, how to use them and we will see their use in a real context. Oggi parleremo. Come usare i verbi riflessivi per parlare alla nostra routine quotidiana, quello che facciamo ogni giorno. Today we will talk on how to use reflexive verbs to describe our daily routine, what we do every day. Ma prima di tutto non dimenticare di fare un like. Descrivervi al nostro canale così con il vostro aiuto possiamo continuare a caricare nuovi video regolarmente. First of all, don't forget to like video and subscribe to our channel. So with your help we can keep uploading new videos regularly. I verbi riflessivi fanno parte della categoria dei verbi pronominali perché sono verbi che includono un pronome ed una particella pronominale si. Sì. Reflexive verbs belong to the category of pronominal verbs because they are verbs that include a pronoun and a C sì particle. Loro si chiamano riflessivi perché l'azione del soggetto si riflette sul soggetto stesso o riguarda il soggetto, quindi l'azione si riflette completamente e direttamente sul soggetto o riguarda il soggetto in qualche modo. They are called reflexive because the action of the subject reflects completely and directly on the subject or concerns the subject in some way. Vediamo l'uso di questi verbi in un contesto reale. Let's see the use of these verbs in a real contest. Mi sveglio alle sei e mezzo. Mi lavo la faccia e mi pettino. I wake up at half past six, wash my face and comb my hair. Alle sette faccio colazione, poi preparo un panino e una merenda da portare a scuola. At seven o'clock I have breakfast, then I prepare a sandwich and a snack to take to school. Mi lavo i denti, mi vesto, mi metto le scarpe ed esco per andare a scuola. I brush my teeth, get dressed, put on my shoes and leave for school. Le lezioni finiscono alle tre e mezza. Torno a casa in autobus. Lessons finish at half past three. I go home by bus. Mi cambio, faccio merenda e guardo la tv. I change myself, have a snack and watch TV. Alle sette aiuto la mamma a, a preparare la cena. At 7 p.m. I help mom to prepare dinner. Dopo cena faccio i compiti. After the dinner I do my homework. Avrai notato che in questo contesto c'è una quantità esagerata dei verbi riflessivi. As you can notice, that in this context there is an exaggerated amount of reflexive verbs. Vediamo i verbi che ho usato nella prima frase. Mi sveglio e mi sveglio. Mi pettino. Let's see the verbs I have used in the first sentence. Mi sveglio. I wake up. And mi pettino. I comb my hair. Or I brush my hair. In questo caso, mi significa me stesso. Io sveglio me stesso. Io Pettino me stesso. L'azione si riflette direttamente su me stesso. In this case, mi means myself. I wake up myself. Mi sveglio means I wake up myself. And mi petino means I comb myself. The action reflects directly on, on myself. Adesso vediamo un altro verbo. Mi lavo la faccia. Lavo la faccia a me stesso. In questo caso c'è un oggetto, la faccia. Now let's see another verb. Mi lavo la faccia. I wash my face. I wash face to myself. In this case, there is an object, the face. La faccia è una parte del mio corpo e mi significa a me stesso. È un complemento indiretto in questo caso. Quindi, l'azione non si riflette completamente su tutta la mia persona, ma su una parte. Il verbo è riflessivo perché riguarda il soggetto. La faccia, the face, is a part of my body, and me means to myself. It is an indirect Compliment in this case, so the action doesn't reflect completely on my whole person, but on a part of it. The verb is reflexive because it concerns the subject. Ma come si coniuga un verbo riflessivo? Vediamo insieme. How do we conjugate a reflexive verb? Let's see this together. La prima cosa importante da notare è che i verbi riflessivi includono il pronome riflessivo. Il pronome riflessivo cambia a seconda della persona. Vedremo i verbi congiugati per tutte le persone così vedremo come cambia come si usa questo pronome riflessivo? The first thing to note is that reflexive verbs include the reflexive pronoun. The reflexive pronoun changes according to the person. We will see the conjugated verbs for all persons, so we will see how this reflexive pronoun changes and how this reflexive pronoun is used. Prendiamo il verbo alzarsi, alzarsi. Let's start with the verb alzarsi. È un verbo riflessivo intransitivo ed è formato dal verbo base che è alzare e la particella si. Alzarsi is an intransitive reflexive verb and is formed from base verb that is alzare that means to get up and the pronominal particle si per coniugare questo verbo al presente inseriamo prima il pronome riflessivo mi ti si ci V, si e coniughiamo il verbo alzare al presente indicativo come normalmente. To conjugate this verb in the present, we first insert the reflexive pronoun mi, ti, si, ci, vi, si and we conjugate the verb to raise in the present indicative like normally. Vediamo insieme. Io mi alzo. Tu ti alzi. Lui, lei si alza, noi ci alziamo, voi vi alzate e loro si alzano. Mi, ti, si, ci, vi, si. Adesso vediamo il verbo svegliarsi, svegliare più si. Now, let's see the verb svegliarsi. Svegliarsi means to wake up. Io mi sveglio. Tu ti svegli. Lui le si sveglia. Noi ci svegliamo. Voi vi svegliate. E loro si svegliano. Ma attenzione, attenzione, il pronome riflessivo è fondamentale perché alcuni verbi pronominali non esistono senza il pronome riflessivo. Con questi verbi dovete fare attenzione di non dimenticare di usare il pronome riflessivo. Be careful because the reflexive pronoun is essential because some verbs do not exist without it with these verbs you have to be careful not to forget to use the reflexive pronoun let's see some examples arrabbiarsi mi arrabbio arrabbio io arrabbio doesn't exist you have to use me me the reflexive pronoun, mi arrabbio, io mi arrabbio, that means I get hungry, arrabbiarsi means to get hungry, io mi arrabbio, I get hungry, let's see another one, pentirsi, pentirsi, to repent, mi pento, io mi pento, I repent for something. Io pento doesn't exist. Mi pento. Io mi pento. Another one. Verconyarsi. Verconyarsi. To be ashamed. Mi vergogno. Io mi vergogno. I am ashamed. Io vergogno doesn't exist. Another one. Accorgerse. Accorgerse. That means I realize, to realize. Accorgercy means to realize for something. Mi accorgo, io mi accorgo, I realize for something. Io accorgo doesn't exist. So you have to be careful always not to forget to use the reflexive pronoun. Adesso, come sempre, tocca a te. Abbiamo due frasi in prima persona singolare e cercheremo di trasformarli in terza persona singolare. Now, like always, it's your turn. We have two sentences in the first person singular and we will try to transform them into the third person singular. So, let's start the first sentence. La mattina mi sveglio alle sei e mezza, mi lavo la faccia e mi pettino. In the morning, I wake up at 6.30, wash my face and comb my hair. Now, let's transform this sentence into the third person singular. Toca a te. It's your turn. You have ten seconds to do this. Five, four, three, two, one. La matina Sara... Si sveglia alle sei e mezza. Si lava la faccia e si pettina. Lei si sveglia. Lei. The third person singular. Io mi sveglio. Lei si sveglia. Io mi lavo. Lei si lava la faccia. Io mi pettino e le si pettina. You have to be careful with the reflexive pronoun and the verb. Now, let's see the second sentence. Alle sette faccio colazione. Mi lavo i denti, mi vesto. Mi metto le scarpe ed esco da casa per andare al lavoro. Adesso proviamo a trasformarla nella terza persona singolare. So, we have to say, at 7 o'clock, she has breakfast. Brushes her teeth, get dressed, she puts on her shoes. And leaves the house to go to work. Can you do it? We have ten seconds to do it. Five, four, three, two, one. Alle sette le fa colazione. Si lava i denti, si veste, si mette le scarpe ed esce da casa per andare al lavoro. Allora, vediamo. Io mi metto le scarpe. Lei si mette le scarpe. Cambia il pronome riflessivo e anche il verbo. Io mi metto lei si mette. Io mi lavo i denti, lei si lava i denti. Io mi vesto e lei si veste. Ok amici, adesso il video ha finito. Spero che questo video sia stato chiaro e vi ricordo non dimenticare di fare like video e di iscrivervi al nostro canale. Vi auguro una bella giornata e ci vediamo alla prossima. Ok, my friends, now this video has finished. I hope this video was clear and I remind you do not forget to like video and subscribe to our channel. I wish you have a nice day and see you at the next video. Bye!